Certo, in passato non ho dato dimostrazione di essere capace a smontare dispositivi elettronici ma questo computer l'ho montato io con le mie mani esattamente un mese prima della pandemia e meno male, altrimenti la pandemia sarebbe stata una rottura di coglioni Questo computer è high spec, ma io purtroppo non mi chiamo Silvio Quando l'ho comprato, quello che ho fatto è di allogare un budget mensile di 200-300 stelline e poi a poco a poco ho comprato i pezzi su Amazon quando mi sono arrivati tutti, l'ho assemblato e a febbraio 2020 mi sono trovato con un computer nuovo. Ovviamente non fu la mia prima volta che ho assemblato un computer, ma ho sempre fatto qualche danno. Prima di farvi vedere come distruggo e cambio la scheda madre del mio computer, vi devo spiegare perché lo sto facendo. Questo non è un upgrade. Beh, in realtà è un upgrade, ma lo scopo non è quello di fare un upgrade. E come tutte le mie storie, dobbiamo fare un passo indietro. Il mio computer in passato aveva dei problemi che sono stati accentuati da quando io ho dato una ginocchiata. A seguito di quell'evento, la scheda madre ha iniziato a bippare nella fase di posto. E eh, se vi ricordate di questo video che ho fatto io qualche mese fa, sapete che ogni BIP corrisponde a un problema. Andando a vedere il manuale della mia scheda madre, ho capito che quei BIP erano inerenti alla memoria RAM. Poi rallento. Il problema non era intrinseco nella RAM. Prima di andare a spendere soldi ho cercato di capire qual era il problema e facendo delle prove tipo staccando e riattaccando la RAM oppure l'altro approccio staccandolo, soffiando e riattaccandolo, avevo sempre lo stesso problema. Sono andato a cercare su internet, su Reddit e dopo diverse iterazioni ho scoperto che il problema poteva essere o nella scheda madre, o nel processore alla fine come ho risolto la scheda madre in particolare questa ha quattro slot per le ram che sono divise in due canali canale a e canale b nel canale a abbiamo a1 e a2 e nel canale b abbiamo b1 e b2 per sfruttare quello che si dice il dual channel una coppia di banchi ram vanno messi su due canali differenti tipo a1 e b1 o a2 e b2 Facendo un paio di prove ho scoperto che il canale A della mia scheda madre non funziona Quindi ho dovuto mettere i due banchi di RAM sul canale B E quindi adesso le RAM non sfruttano più il dual channel E quindi per me questo è inaccettabile Ma prima di andare avanti devo spiegare cos'è questo dual channel Per capirlo devo spiegare un pochettino come funziona la comunicazione fra la memoria centrale e il processore Il processore può leggere o scrivere dati sulla RAM, non può fare cose contemporaneamente. E quando accede a un'area di memoria, non può accedere a due aree di memoria contemporaneamente, ne accede solamente a una porzione. Come si fa a fare in modo che il processore possa per esempio leggere da, da due aree di memoria o scrivere su due aree di memoria o addirittura leggere e scrivere su due aree di memoria contemporaneamente semplice, basta aggiungere un altro canale è per questo che le schede madre moderne hanno questa cosa del dual channel in cui tu puoi installare una coppia di banchi di ram ognuna su un canale differente così che il processore può accedere in contemporanea a due porzioni di ram e quindi capite bene che io che computer ci lavoro ogni giorno, ci mondo video mi va in single channel quando io ho 32 giga di ram mi fa triggerare qualcuno potrebbe dire ma perché devi cambiare scheda madre del processore cambia solamente la scheda madre sì lo potrei fare però non sarei sicuro al 100% di risolvere il problema questo perché, poi vi dicevo il problema potrebbe anche essere del processore, se non addirittura di entrambi. Ma supponiamo per il caso che il problema è veramente la scheda madre. Questo computer monta un Intel di in nona generazione. E vado vale a trovare una scheda madre che sia compatibile non solo con un altro Intel di nona generazione, ma che sia compatibile anche con la RAM che ho. Sì, ci sono. Non è semplice trovarli. Perché poi ho anche altri... Richieste personali, cioè mi servono due attacchi per la GPU. Mi voglio le porte USB-C, non era facile trovarla e la stessa non è disponibile almeno per il momento. Quindi va bene, cambi la scheda madre, ma se cambio la scheda madre e ne prendo una di più moderna, devo cambiare anche il processore perché vanno a 2 a 2 come gli stro. E poiché cambiando processore, cambiando scheda madre, cambia pure il socket, devo cambiare anche il dissipatore e finalmente ho cronato il sogno di tre anni, vendendo un dissipatore a raffreddamento liquido ed ecco perché nel video di due settimane fa di FK Breaking News vi ho parlato anche del raffreddamento liquido se non l'avete visto andatevelo a recuperare adesso prima di andare a procedere con l'unboxing vi devo dire che scheda madre ho preso ho preso una scheda madre che è molto simile a quella che ho era un Inter di undicesima generazione io non ho molte pretese di processori a me serve molto lavorare con la GPU piuttosto che la CPU nonostante che ho preso una scheda madre più moderna avevo una lista ristretta di quelle che potevo scegliere perché a me serviva quelle che supportavano ancora la memoria DDR4 perché ovviamente, come dicevo, non mi chiamo Silvio, non posso cambiare anche la RAM già qua ci ho speso un sacco di soldi e quindi, quali sono i giocattolini che mi sono comprato? la scheda madre è una Gigabyte Z590 Aurus Pro la vecchia invece è una Gigabyte Z390 Aurus Pro Praticamente 200 modelli dopo, non lo so mm. Il motivo perché ho preso la stessa, a parte quello che vi ho detto poco fa E anche perché io ho una paura che nonostante che riesca a montare tutto perfettamente I sistemi operativi che ho installato possano smarmellare Nonostante che abbia la confidenza che riesca a montare tutto in modo migliore C'è il dubbio che nel Linux o Windows partino Quindi ho cercato di prendere una che abbia il firmware, almeno da quello che ho letto Che sia simile a quella che ho il processore è un Intel i5 di undicesima generazione con socket LGA1002, una frequenza di 3.9 GHz, 12 MB di cache, 6 core con 12 thread. Invece quello vecchio era sempre un i5 di nona generazione con una frequenza di 3.7 GHz, 6 core, 6 thread. mala amministrazione. Infine abbiamo questo simpatico sistema di raffreddamento liquido della Cool Master PL240 Fluxo come e questo sarà una vera sfida a montarlo Perché non ho mai montato uno nella vita mia non credo che sarà molto difficile Almeno spero Ma di tutto si stacca il computer dai cavi E lo si prende E lo si butta sul letto E lo si apre Ovviamente dal lato giusto Detto ciò spostiamoci nel mio laboratorio che alla fine è il mio soggiorno e andiamo a montare questi giocattoli prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina anche perché se riuscite a vedere questo video significa che il computer non è scoppiato ma è scoppiata la casa ma proseguiamo quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a montare questi giocattoli allora iniziamo con le gpu qua la prima, sono un po' piena di polvere, da tanto che non le toglievo Però... Ti do una domanda no. Di più Asus, come dire, un commento... C'è più in alla fine quella No, no, no, 1080Ti no, no, o Ti, come più si voglia Simpatica per fare Deep Learning, quanto 10 giga di RAM? Quanta no, soddisfazione Ma questa è la vera, baby La metti Vai Questa è la GPU un po' costosa Quanto? che sì, non so se il prezzo l'ha mantenuto ma era sui 4000 no ha fatto un commento fa ma lo puoi fare una build di. per uh, giocare a, a, a games of war o pro ma ricordo che gioco era a 200 fps <ride> penso che quella li supporta però non ha specificato uh, si sì, 200 fps a cosa a 1080, 4K, possiamo... a 4k 2k secondo me quelli 4k si li tira tuttavia Tuttavia, non so, e non lo posso mai testare perché non ho uno schermo 4K io Allora, penso che qua abbiamo staccato quasi tutto Poi queste riattaccarle sarà il disagio, non so questo, Queste sono le, tipo le porte USB frontali Questo è il usb frontale Quel connettore sarà stato poco fa, l'audio frontale Sto staccando tutto, quello che c'è scheda madre Vuol dire a casa che ne avrei un altro perché c'era adesso la al liquido, ricordiamo li a casa Se quando non, av non avessi preso l'affreddamento al liquido, avrei comunque sempre cambiato il dissipatore perché so che ti è diverso perché come dicevo vanno a, a coppia con amici strozzi Ok, devo togliere le ventole, queste vanno tutto ad ingastro. La scheda madre è collegata e attaccata al okay, case con tutta una serie di viti che hanno dei distanziatori, cioè non sono a contatto col metallo ovviamente Cioè devo smontare se tu dissi mie... Ah, devi rompere le balle, se ti prendo quello devi smontare Ho salutato il dissipatore Che è sporco di pasta termica Come giusto che sia Ecco la ramo. Ecco Ora dovrebbe uscire Esce sì. il dente Eccola funziona Questa è la famigerata scheda madre Che poi non è che è anche così grande eh? Intanto questa è una TX Non è una mini o una micro TX Questa è una TX Però è la scheda madre Ha un figlio nascosto Che è? Non lo sai cosa c'è qua, qui c'è l'SD uh, uh, uh, uh. Qui c'è Windows E per la riciclica questa scheda madre La vendo su eBay Come Folti Folti Ah no qui se le compra certo Eccola là Madre vecchia, intanto questa è quella nuova mentre andando mm. nella, nella confezione tanto proviamo sì. poi off screen me la pulisco e la metto su ebay ora facciamo un test e vediamo se tutti i buchi sono ok questo dai eccola questi tre combaciano, questi combaciano ci siamo? Si, sì, no? combaciano tutti. Questi sono i quattro buchi per il dissipatore. Ci siamo, dai! A posto, combaciano tutti. Questo computer ha meno poveri di quello che avrebbe dovuto avere, la, la porvera entra perché gli stifatori l'ho staccato diverse volte, l'ho staccato... Le, quelle. Questa l'avevo mai pulita, questa è del culo, mm. non è sporca, quella davanti è molto sporca ma si sa... Mm. Allora, in questo case permette di installare il dissipatore liquido in tre posti sopra, frontale, culo frontale siccome è chiuso non vedrei i led quindi lo metterò di sopra bene Fat il culo invece lo puoi installare proprio quello più piccolino Ah. Uh ma -huh. allora, di solito sembra più bello quindi questo non servirà più questa copertura Non ho idea di come si installa questa cosa sì, Cioè ho una vaga idea di come si installa Perché ci trovo Ma non ma ho un'idea precisa di come si installa sì, Vediamo domani. No bisogna essere fiduciosi, ce la faccio per... Anche okay, è molto più complicato di quello che pensavo. pensato Dove essere uno sbotto di viti lunghe. Intel Bracket, questo mi interessa 8 fan screws Una cosa che ho letto, anzi una cosa che cercavo e ho detto, ma questi dissipatori mm. al liquido, mm -hmm. il liquido lo devi mettere tu. Cioè, eh, ma l'hai comprato? O viene con un po' di liquido? No, già è tutto sigillato. Ok. Ma cioè, ho detto mica forse ho dimenticato di comprare il liquido. È giusto che te lo dicono già con il liquido, certo, giusto? Anche perché c'è. Quanti sono... chilometri fa, 20.000 20.0 km. Diciamo queste maronne. De così a dei mm -hmm. guarda Ce l'abbiamo, l'abbiamo fissata. Adesso io direi Davide Andrà a fare pausa cena. Cioè. Questo è per il alimentare il processore. Mettiamo uno qua. Attacchiamo le RAM in modalità 2 al channel. Oh. Io l'ho controllato la, la compatibilità di queste RAM. E devono essere compatibili. Io sto adesso in A2B2, giusto? Potrei mettere anche in A1B1,